Prima di tutto ringrazio l'invito, io veramente non parlo italiano, parlo itagnolo. Lo fondamentale per me in questo momento, per la sinistra europea, per i forzi popolari dell'Europa, è la capacità per leggere bene la fase politica dove noi restiamo. Non sempre come protagonisti. Il grande problema, la grande sfida è semplice: è un fantasma che aggira sull'Europa che è il fantasma della sovranità, dell'autogoverno, dell'autodeterminazione, della sovranità popolare. Questo mi piace. Mi piace questa idea di un potere al popolo ma di un potere del popolo e di un potere costituente potere costituente del popolo questo è la grande, il grande problema qual è il problema reale della sinistra europea? in verità di tutta la sinistra europea il problema è diventato il popolo il grande problema della sinistra europea è eh, che ha spaccato con il popolo, che non rappresenta al popolo, che non è capace di individuare una forza popolare, che non è alternativa al neoliberismo, Europa, attuale alla Unione Europea. Questo è il grande problema della sinistra. Su questo, che appare? Che cosa appare? appare una domanda enorme sociale una domanda di de sicurezza ordine protezione questa è la grande domanda perché perché dopo 30 anni di politica neoliberale si ha distrutto il legame sociale si ha distrutto la relazione della società e la democrazia e la relazione della società e Stato, una descomposizione sociale enorme che dopo questo massacro sociale di grande dimensione. Su questo noi dobbiamo riflettere con molta carità. Per questo, in questo momento così cruciale, Dobbiamo imparare dal popolo della sua saggezza e sempre fare questa domanda cruciale, potere del popolo per costruire un'alternativa alla società, al Stato e al governo. Volontà di maggioranza, sì, volontà di maggioranza, volontà di governo, volontà per cambiare il paese. E diventare una forza dirigente, una forza capace di dirigere il paese. Questo è il compito della sinistra, della vera sinistra, della, for della forza popolare. Su questo finisco. Io sono un vecchio comunista, mai pentito. Mai pentito. Ma oggi essere comunista è essere capace di costruire l'unità, essere capace di costruire una forma alternativa di fare la politica, e essere capace di costruire un'alternativa per il Paese. È la vecchia eredità di Gramsci, di Palmiro Togliatti di Enrico Belenguer.